Le tre nuove pretese, nuovissime pretese del fisco che potrebbero distruggere un imprenditore digitale. Sono tre pretese freschissime che sono il frutto della rivoluzione digitale di questi ultimi tempi, accelerata in maniera direi eccessiva dal Covid, degli ultimi due anni, di cui nessuno parla e che però tu, se sei un professionista, un imprenditore digitale, devi prendere in considerazione per poterti salvare la pellaccia. Quali sono? Te lo dico tra un attimo. Luca Taglia la e tu sei sul canale Tax Planning internazionale. Per rimanere aggiornato sui nuovi video, mi raccomando, iscriviti e clicca like. Um, di cosa parliamo oggi? Parliamo di tre problemi importanti, importantissimi, di cui nessuno parla, o se se ne parla tra gli accademici, eh, diciamo in maniera tale che voi non possiate comprendere assolutamente nulla, perché chiaramente se ne parla in aramaico, um, ma sono tre problemi importanti che in qualità di imprenditore digitale o anche di nomade digitale um, potrebbero darti problemi, potrebbero addirittura creare dei problemi di tassazione tali da distruggere completamente quello che hai creato. Non è un allarmismo, non è il solito allarmismo diciamo clickbait, se mi conosci sai che non sono il tipo da chiedere like con titoli che non corrispondono al contenuto del video. Sono tre problematiche importanti che in qualità di imprenditore digitale ehm, devi prendere in considerazione in maniera tale da poterle prevenire, perché come sai, nella fiscalità, così come nella medicina. La prevenzione è tutto, ma non sono qui a fare diciamo lo sponsor per i miei amici medici. Quindi quali sono queste tre problematiche? Partiamo subito eh, e vediamo soprattutto da cosa sono causate e per quale motivo se ne sta parlando. La prima è il cosiddetto po POEM, lo ribadisco, perdonate che mi viene in inglese, POEM, cioè POEM, tradotto Place of Effective Management, cioè che cosa è? Il, il, il punto è da dove amministri la la tua società perché facciamo il conto che tu sia un imprenditore digitale piuttosto che un nomade digitale nella sua accezione diciamo più positiva ok quindi sei uno che ha un lifestyle ehm, che lo porta in giro per il mondo Ora, potresti aver incorporato nel corso del tempo, sia offline che online, a seconda di quando hai cominciato, dalla tipologia di business che fai, una società ovunque nel mondo, perché obiettivamente quello che è possibile fare oggi non era possibile dieci anni fa, per così dire. Quindi tu potresti aver incorporato, per esempio, la tua società in Estonia e vivere in Thailandia, piuttosto che in Cina, piuttosto che dove ti pare, e magari anche cambiare la tua residenza di sei mesi in sei mesi, non tanto per un motivo fiscale, ma proprio per un motivo di lifestyle, ok? Ti piace girare il mondo. Si pone un problema di esterovestizione, questo è il place of effective management fondamentalmente, cioè stai amministrando quella società da dove, per quanto tempo. Tecnicamente questo è uno dei principi di attrazione della tassazione utilizzata da tantissime giurisdizioni, quindi se tu giri in continuazione tecnicamente potresti trovarti tra 5 anni pretese di 5, 6, 7 paesi diversi che in qualche modo hanno, sono riusciti a capire, sanno che tu, ma non è, non è diciamo, trascendentale saperlo evidentemente nel terzo millennio che hai vissuto lì per più, per più di 6 mesi o per più di quei giorni che configura, ti configurano come un taxpayer, come un contribuente di quel paese per esempio in US, per esempio in UK, per esempio in India esiste un presence test non ci si basa sui 183 giorni che all'interno dell'anno civile, in quel caso potremmo trovarci una pretesa, una richiesta del fisco di quell'autorità che ci dice guarda nel 2000 x tu eri residente da me e io mi risulta che tu hai una società in Estonia, mi devi pagare le tasse. Quindi questo è il primo problema, boom, lo portiamo a casa e non ce lo dimentichiamo. Il secondo problema è quello invece della stabilizzazione organizzazione personale o agent, cioè uguale ugualmente se non sei un imprenditore ma vale anche in questo caso ma ti faccio un esempio più, più semplice diciamo più potabile come si dice a Napoli perdonatemi ma il partenopeo che me poi ogni tanto deve emergere quindi ehm, se tu sei il freelance di una società che ti paga perché magari sei il copy sei il content creator di questa società di nuovo tu giri fai, giri, giri per il mondo facciamo un esempio più intelligente chiedo scusa sei il venditore di questa società quindi fai concludere contratti nome per conto di questa società che magari si trova in UK, whatever, tu giri il mondo e anche qui di nuovo ti fai sei mesi, un anno, due anni, Spagna, Portogallo, Francia, Cipro, qualsiasi location. A questo punto stai configurando per il fisco una stabile organizzazione personale, una AGP Permanent Establishment per conto della società che ti sta pagando come venditore. Ed è sono problemi importanti perché in teoria ti potrebbe potrebbero chiedere parte del fatturato che hai creato per conto dell'altra società, quei contratti che hai fatto sottoscrivere no? a nome per conto dell'altra società della società UK, quel fatturato generato in UK potrebbero chiedertelo di tassare del paese dove hai fatto sottoscrivere i contratti, per cui di nuovo anche in questo caso tra dieci anni di potersi trovare con le pretese di dieci fischi terribili, dieci fisco, dieci autorità tributarie differenti che ti dicono guarda in realtà e quindi stai creando un danno in realtà non tanto a te stesso ma alla società che ti ha pagato. Numero due numero 3, altro problema è quello legato invece al più grande di tutti su cui poi torneremo con degli aggiornamenti ad hoc perché questa è una svolta epocale sia sotto un profilo di accertamento da parte delle tax authorities di pretesa, da parte delle tax authorities sotto un profilo di prevenzione da parte dei contribuenti che è quello della stabile organizzazione digitale qui è un casino che la metà basta perdonatemi il francesismo perché diciamo che il fisco ma non solo quello italiano di nuovo diciamo quello internazionale su direttive oxe sta andando a tassare o approva anche questo anche a causa della, della, della diciamo della causa o per causa o grazie eh, punti di vista dell'Unione dell Europea diciamo che l'intenzione è quella di andare a tassare una stabile e una significativa presenza economica su un determinato mercato cioè si va a dire al, all'imprenditore digitale guarda che se è tuo mercato di riferimento è in un determinato paese ma tu poi lì però non hai niente non hai un conto corrente non hai un agente, non hai un non è un magazzino, a me non interessa, ti tasso ugualmente perché la tua presenza economica e significativa all'interno di quella giurisdizione. Questa è una norma che è già presente all'interno del testo unico italiano, l'articolo 162 per quanto riguarda lo stabile di organizzazione digitale, che cosa significa? Non lo sa nessuno, come va interpretata è arduo, che cos'è la presenza significativa economica evidentemente non si presta all'interpretazione né letterale né analogica, se posso permettermi in questo momento, però questa è la direzione che dobbiamo prendere in considerazione perché sono pretese che nascono per i grossi gruppi multinazionali, ma potrebbero affliggere anche i nostri business, che soprattutto se ci occupiamo come me di web. Io sono Luca Tagliera e spero, spero di averti chiarito um, le idee riguardo alle direzioni da prendere in materia, in materia di prevenzione, dubbi, approfondimenti, clicca il link in bio. Noi ci rivediamo nel prossimo video.